Qual è la situazione sulle strade a San Paolo Albanese e a Ponte di Legno? Oh, ma un sacco di tasse, ma quando c'è da far via la neve, il comune sparisce, no? Allora, scena 4, 329. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanellina anche perché quella ragazza di Costa Volpì potrebbe rivolgersi proprio a... Tu. Fai ballare l'occhio? Fai... Ballare? L'occhio... Gli occhi non ballano Sì Un po' come i veri uomini I veri maschi non ballano Ma vediamo come può essere usato questo pota verb Può essere un pota verb cacciatore Fai ballare l'occhio Che qui è pieno di belle manzette Può essere un pota verb operoso Dai fai ballare l'occhio Che il buco sarà lì in giro Oppure ancora può essere un pota verb Dei saldi di fine stagione Fai ballare l'occhio ti troviamo un'occasione. Fai ballare l'occhio significa fai attenzione, tieni gli occhi aperti e in lingua originale suona così. A Siamo certi, amico romano, che da domani ti rivolgerai ai tuoi amici con un efficacissimo. Anzi, fai ballare l'occhio. Stasera fa uno spacello. Donaci un like! E mi raccomando, prima di attraversare la strada, fai ballare l'occhio. Anzi, fai ballare l'occhio stasera fanno sfacelli guarda che sfacelli che poi fa ecco tutti e stai